ed è una palestra che purtroppo nell'ultimo anno si è staccato questo pilone, è venuto giù durante un la partita, no? Ci sono alcuni punti dove si sono fatto staccare, mm. mm. dei buchi Io per me noi lo segnaliamo perché appunto per le sue caratteristiche è davvero un peccato è una delle risorse di questa scuola diciamo, che, che, che si è completamente lasciata andare questa ma come mai diciamo, questa società sportiva perché io sono nuova sì. questa società sportiva che la usava è, sì. e la aveva anche fatto omologare non è una cosa facidista. Sì. al di là di quando la FIFA è venuta omologata perché la FIFA parla di si fa quando viene? viene e ti controlla e ti, ti misura, misura, misura. le esatto, cose lo puoi esatto. fare lo puoi fare allora, ok? Sì, sì. però c'è un problema di sicurezza allora io vorrei dire che una società sportiva del tipo si prende campionati spende soldi si fa un volo dare dalla finestra nel momento in cui il corso degli anni è credo, posso, non fa sentire credo non so qual è il problema però se io società sportiva utilizzo così tanto una palestra ho intenzione e interesse che Giusto? Allora, perché non facciamo in modo che si metta il sesto, anche con tutto sì, certo. dico? società che non usano l'anno usata del tempo in modo tale che insieme, se noi siamo insieme, no, non abbiamo, cioè non dobbiamo farci la guerra, io la un po' se sono, sono sporca la mattina, la trovo, e poi qua il problema è stato anche che i due centri dicevano, ho approfondito la questione, sperando di trovare... Qui un... sono tutti pannelli quelli là? Io la questo è messo male perché ha delle infiltrazioni io non rispondo in quanto io sono un genitore non è sta a cuore che facciamo la scuola e la palestra no? infatti fatto poi gli accordi che sono avvenuti negli anni, non faccio un passo indietro, so. Però io vorrei saperlo Perché se no, sembra che dipendi che di interessi o che mi interessi, che di, interessi della, di quella società, di, di, di quella di quella società. diciamo, che, è di... che è sempre se parla, per spiegare gli no? antefatti, sempre per il discorso del dimensionamento, per cui il primo consiglio di istituto non potrà avvenire eh, se non verso la seconda metà di novembre, in sostanza, eh, la situazione delle società sportive qui è un po' bloccata perché non è stato deliberato niente quando andava deliberato. Quindi questa palestra al momento è disoccupata, eh, perché, cioè, tranne che per l'uso scolastico, che è un peccato perché sicuramente effettivamente non ne avi tutti i giorni una struttura così in una scuola eh, così grande e così ampia. Eh, adesso si potrebbe fare un ragionamento su, sulla messa in sicurezza perché obiettivamente quelli che sono da mettere in sicurezza sono particolari, per cui non è che ci vuole, non credo diciamo, che ci siano problemi di sicurezza grandi, tranne che appunto piccole cose, i pali e, e la.